Secondo me la protezione civile è un'orchestra di persone che aiutano uh, il paese, il proprio paese, per uh, prevenire gli eventuali pericoli. protezione civile vuol dire volontariato, che praticamente ci sta un gruppo di persone che si mettono a disposizione per il proprio paese e in caso di incendio con la terapia di fango e frane intervengono per aiutare la popolazione. Uh, è stata una settimana ricca di, di attività, ricca di anche di emozioni, una forte esperienza per tutti i volontari e un'esperienza comunque consolidata sul territorio, visto che questo è il quinto anno uh, di, di Campo Scuola. Uh, la cosa che, ci, uh, che mi ha interessato di più sono stati i droni che sono venuti qualche giorno fa, ieri. Ci hanno fatto vedere come volavano, come funzionavano ed erano molto interessanti i tecnologici. Mi sono piaciute l'attività delle de, de, de radio de, quando, sono ve, quando è venuto uno di Nocera che ci ha spiegato tutte le radio, tutte le tele, telecomunicazioni. Ci hanno divise in gruppi e ci hanno imparato a fare i nodi. io ho imparato a fare il nodo al serpente, all'otto in filato, l'otto al coniglio e ora devo imparare a fare il nodo degli inglesi e molti altri non li vorrei imparare a fare. Poi ci servono ad esempio se bisogna calarsi da, una, da, una, da un burrone bisogna calarsi in un burrone, servono perché ti mantengono, sono molto importanti. Il gioco Cartina Paese, un'area inondabile la prima cosa che fanno è piazzare la scuola nell'area inondabile, così almeno quando c'è l'esondazione i ragazzi non vanno, non vanno più a scuola. Questo è stato, però dopo, subito dopo hanno rimediato, hanno spostato la scuola dicendo che la scuola era comunque un'area di accoglienza in caso di esondazione e quindi era un elemento importantissimo nell'ambito della, della protezione civile.